buongiorno buongiorno e bentrovati bentrovati per questo nuovo video di astro center italia benvenuti da iris eh, benvenuti in questo nuovo video in cui ci occuperemo delle previsioni per il segno zodiacale per l'anno 2019 dello scorpione quindi cari scorpioncini vediamo che cosa vi riserva il 2019 partiamo come sempre dai simbolo. Ah! una bellissima carta in pratica in questa carta si vede un sacerdote e una, una sacerdotessa, quindi che cosa, che cosa può indicare? Allora intanto ehm, se, siete, se siete in coppia, se siete alla ricerca dell'amore, eh, appunto questo può essere un anno in cui eh, si manifesta l'anima gemella, eh, in cui eh, unioni anche più leggere diventano più serie, e andate a costruire il vostro tempio come sempre la donna che si dà più da fare voi uomini state lì ad aspettare che la donna costruisca eh, il vostro nido d'amore quindi dal punto di vista dell'amore può essere un anno importante per la costruzione eh, la e la, il consolidamento di storie importanti Potrebbe anche, essere, potrebbe anche parlare di lavoro, quindi un anno in cui ho un'idea e decido di avviare una società, di mettermi in società, di trovare la persona giusta con la quale avviare un progetto, questo ci indica che l'idea che avete può essere fatta in un modo ottimale anche dal punto di vista energetico quindi avete la possibilità di creare una bella situazione eh, aiutata, benedetta e, insomma, con delle belle sinergie che possono portare soddisfazioni eh, sia dal punto di vista economico, materiale che dal punto di vista appunto, energetico, di, di affidabilità, di fiducia e di tutto il resto. Vediamo cosa ci dicono i, i tarocchi della tradizione magica. Un bel 5 di denari. È una bella carta che parla appunto di un anno eh, appunto dove ci sono, c'è una, una ripresa, no? Se magari il, il 2018 si è chiuso con un po' di, di sottotono, un po' di sfiducia in generale. Quest'anno invece eh, vi vedrà protagonisti con una bella ripresa soprattutto in amore perché ci parla proprio di recupero di contrasti amorosi e la carta di prima un po', insomma, un po' eh, si sposa con questa e appunto c'è fiducia, c'è ripresa, ci sono buoni affari, eh, ci sono cose positive in arrivo, quindi c'è la possibilità di ottenere ottimi risultati sia dal punto di vista sentimentale, anche dal punto di vista economico, non ci fa mai schifo direi, <ride> vediamo invece eh, per quanto riguarda le, le carte magiche del destino, bellissima, questa è proprio una conferma che è un anno fortunato, il sole, Apollo, allora eh, la frase recita così, fa che ogni giorno un raggio di verità illumini il tuo orizzonte, eh, è una carta appunto molto solare ma parla proprio di luce, eh, di benessere, di progresso, di illuminazione, quindi vuol dire che questo è l'anno dove avrete successo se stiamo parlando di amore assolutamente l'anno in cui potete costruire potete progettare vi potete lanciare se parliamo di affari, di soldi, di, di società di, di scelte da fare è un anno molto fortunato quindi è il momento di osare è il momento di, di crescere dove appunto crescere nel senso è il momento di investire il momento di credere alle vostre idee e di eh, scegliere le persone giuste con le quali realizzare i vostri progetti perché appunto ci sarà benessere soddisfazione economica e eh, di risultati quindi un anno molto positivo per gli scorpioncini allora, Grazie per essere stati qui con me, per averci seguito, io sono Iris e vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video con Astro Center Italia dove ci occuperemo delle previsioni per l'anno 2019 per il segno del sagittario. Grazie e a presto!